Oh, comunque le sketch le devi prendere il mio numero, io sono l'amante di sketch. Andrea buongiorno, spero tutto bene, stamattina siamo già andati a correre quindi oggi la vita ci sorride. Come al solito, è un sabato mattina, a mezzogiorno pubblicherò questo video, come al solito apriremo una scatola in questo caso. La scatola arriva direttamente dagli Stati Uniti, come al solito mi devi dire di che scarpa si tratta quanto pesa e soprattutto secondo te quali sono le caratteristiche poi a un certo punto ti farò vedere un video perché comunque vorrei anche pubblicizzare il tuo canale dove qualche giorno fa hai fatto una recensione dei 5 errori dei podisti amatori ad ogni modo io ti lancio la scarpa sei pronto? no aspetta perché devo guardare la telecamera lì ma oggi sei lì vai sei pronto? vai vai la vedo la vedo oh, è una sketcher Max, così, proprio detta. Ma secondo te quanto pesa, c senza... No, c'è dentro della carta plastica, però mi sembra che pesi abbastanza poco. eh. Ma secondo te è una scarpa innovativa? Lo... Posso tocchicciarla, per dirtelo? Vai! Attenzione che c'è anche la busta di plastica di Walmart, quindi magari l'ho presa a Walmart. L'hai già tolta la busta di plastica? No, era mezza aperta. Mi sa che sia un pollo che abbia preso la stessa scarpa, ma può essere altra carta scarpa molto ammortizzata cioè molto ammortizzata con molta schiuma e molto leggera ah, 250 grammi 240 questa l'ho pesata dovrebbe pesare 204 grammi ok infatti mi sembrava molto leggera al carbonio quindi no non è la stessa scarpa che abbiamo preso al carbonio di che marchio stiamo parlando? Ti dico la verità, a tocchicciarla così non ti avrei mai detto che era sketcher, neanche dalla, dalla, dal battistrada.. Oggi ho... Ah no, ecco, allora questo mi avrebbe potuto far propendere per, per sketcher questo buco qua che hanno anche le, le elite e mi sembra anche le, le razor 2-3. Per il resto no, ti direi che dalla suola mi sembra abbastanza carrozzata rispetto al solito. Però Beh, la puoi guardare, la me. guardo? Speed Freak? Ok. Ha il carbonio? Allora, carbonio infused, quindi sì, ce l'ha. Uh, con la piastra particolare, non so se riuscirò a trovare da qualche parte la, la foto della piastra in carbonio che hanno le, le sketcher. Stavo ridendo perché ho visto che la tua maglia è... <ride> è quella che mi ricordo io, quindi... Ma infatti Andrea, adesso io fermerei un attimo il, il filmato, ti faccio vedere un video nel quale dei famosi 5 errori tu dicevi una cosa interessante, te lo faccio vedere È Quella di tenere le scarpe troppo larghe, lasche, allacciate larghe Questa cosa qua l'ho vista credo sull'80% ma anche forse il 90% degli atleti che, eh, che vedo correre in zona In effetti hai detto nel video che comunque bisogna stringere molto bene le scarpe Se con questa... Comunque provi a stringerla bene, qualche rischio c'è. Uh, mi sembra che in qualche punto sì, l'hanno rinforzata. L'hanno un po' più rinforzata qua, uh, c'è un po' del tessuto. In effetti dico di stringerle forte, le avevo strette forte prima di una 10.000 in pista e si era rotto un occhiello qua. È stato bellissimo perché te arrivi alla gara dici vabbè porto solo questa, non porto neanche le chiodate oggi corro con questa e si spacca lì al momento, è stato abbastanza brutta come roba Queste comunque sono sicuramente sopra i 25 mm, infatti hanno aggiunto una quantità infinita di hyperburst sono curioso di vederle in pista La provo subito, l'allargo bene Prenderesti stesso numero, mezzo numero in più? Sai che ho davvero paura di indossarla? Ma ci credo, anche perché in questo caso Pur avendola sempre comprata da Running Warehouse, in questo caso però US, la restituzione risulta un po' più complessa. Allora, c'è il tallone esistente che sento proprio il buco. Eh? Quindi Andrea, stesso numero o mezzo numero in più? No, allora, contando che questo è il tuo numero, eh, direi stesso numero, perché sono riuscito a metterle mi, mi sono e quindi il mezzo, cioè il mezzo numero in più sarebbe stato perfetto per me, quindi... Eh, diciamo stesso numero. L'altra scarpa, le Elite, eh, le avevi utilizzate in pista sui 10.000 10 metri correndo in 30 minuti ed erano due, due mezzi numeri in meno, quindi era già mezzo numero in meno rispetto al mio, quindi onestamente credo che tu possa comunque riuscire a utilizzarle senza nessun problema. Allora lì il grosso problema di Sketcher devo dire che l'ho notato con, con gli acquisti online perché praticamente da, dal vivo sono impossibili da trovare, nei negozi fisici da noi sono impossibili da trovare, ehm, hanno delle misure davvero strane, eh, addirittura abbiamo preso la, vabbè adesso tanto non faremo più l'unboxing di quella, la scarpa è una scarpa da lento, eh, massima ammortizzazione, eh, stesso modello, stesso numero con scritte dentro diverse, praticamente l'americana rimaneva la stessa ma l'europea cambiava sullo stesso modello, quindi fanno abbastanza confusione in casa Sketchers su Word, carte. Beh però diciamo che noi facciamo le recensioni quindi comunque riusciamo a dirvi in anteprima, almeno speriamo, se vi suggeriamo lo stesso numero. Quindi bisogna stare attenti, bisogna fidarsi ancora di più della misura americana e basta. Va bene, io direi Facciamo due eh, corse, fai due o tre giri in pista e poi dopo ti chiedo, ti chiederò, eh, cosa ne pensi di questa scappa. Direi che non la stringo troppo, Max. Va bene, Andrea? Va bene, va bene. Non le ho strette tanto. Andrea, allora a livello di calzata confermi stesso numero dopo averla utilizzata in pista oppure addirittura mezzo numero più grande forse ma solo per, uh, per i miei problemi che adesso prendo il mezzo numero in più addirittura quindi il 10 US per me io porto il 9 e mezzo. in generale forse un pochino più comoda comunque non è male se voglio farci soprattutto una maratona o una mezza maratona a livello di sensazioni in corsa e c'è cioè corsa abbastanza velocemente sono scarpe morbide o dure soprattutto secondo te a livello di economia di corsa come si rapportano ad altre scarpe super superciuse. Allora, come ti dicevo, non mi sono goduto troppo la corsa, ho un mezzo callezzo sul mignolino che mi dà problemi. La scarpa fascia davvero tanto, poi è il 27 cm. Ti dico, questa zona qua esatta, che poi è quella dove c'è quella... non lo so, sembrano due ali, dove c'è la... la piastretta in carbonio si sente come se fosse quasi un, una bolla che, che, ti, che ti spinge quindi senti tanta ammortizzazione in questa zona e per di più quello che dicevo prima che c'è una transizione da mesopiede ad avampiede eh, che si sente tanto quindi una rullata a metà diciamo che, che accompagna bene la spinta quindi sarebbe, sarebbe da provare in gara sicuramente a questo punto toccherà a te provarla e vedere cosa, cosa succede, anzi abbiamo già idea di quando la utilizzerai, credo che faremo a questo punto il 5 febbraio il video review totale di questa. Come l'hai vista a livello di battistrada? Hanno introdotto nuovamente la suola Goodyear, cosa ne dici? nuovamente, guarda che Goran 9 ce l'aveva nuovamente? nuovamente vi dà l'idea che, che abbiano smesso per un attimo e poi si erano ritornati Beh, è talmente poca la suola Goodyear che non so quanto gli possano dare in casa Goodyear per metterla ma poco, credo 20 centesimi un discorso un po', un po' più ampio la scarpa morbida di per sé ha nettamente più grip della scarpa dura Qui davvero di, di battistrada vera e proprio ne abbiamo poco ma questa zona qua eh, che si consumerà di più sicuramente ha un ottimo grip lo stesso perché sì, sto parlando di asfalto e pista, su pista bianca la vedo sul breccino, com'è te lo chiamano i nostri amici toscani, il brecciolato, com'è che è? Eh, lì sono abbastanza incorribili ma perché sono scarpe comunque da correre veloce forte e hanno davvero poco, poco grip sotto però mi viene in mente le uh, il battistrada particolare della Pro 2 alla fine lui era abbastanza grippava abbastanza però secondo me sulla sabbiolina così perdono molto va bene nel caso in cui dovessero effettivamente venderle pure in Italia nei prossimi, nelle prossime settimane comunque vi suggeriremo dove comprarle grazie Andrea, Sei strong, keep running ci vediamo alla prossima e buon divertimento in gara domani a Cesena Ciao, grazie mille, speriamo di far bene, Va, domani è praticamente esordio in campestre con la nuova squadra e vediamo. Anzi, scusami, è regionale perché l'esordio in campestre l'ho fatto al campaggio. Ciao.